Ciao a tutti amanti della piscina e benvenuti in questo nuovo video! Scegliere una piscina fuori terra, oltre al vantaggio economico, ha sicuramente il grande lato positivo della facilità di installazione. Per esempio, non c'è bisogno di grandi scavi o opere edili, come nel caso delle piscine interrate. Però attenzione, se ci tenete al vostro acquisto, volete che duri a lungo e non sia un pericolo per nessuno, non potete ignorare alcuni accorgimenti, come ad esempio la scelta dell'area più adatta in cui installarla. Vediamo quindi come trovare quella ideale che vi permetta di godere della vostra piscina in tutta tranquillità. La regola principale in materia di installazione piscine da tenere bene a mente è la seguente. Le fuoriterra vanno montate su una superficie piana e uniforme, priva di pendenze, dossi o montagnole di terra. Quindi, se avete già scelto un'area del vostro giardino nella quale installare la piscina, Assicuratevi che rispetti appieno queste sette fondamentali regole. La superficie scelta deve essere completamente libera da rametti, pietre o altri oggetti affilati che potrebbero forare il telo della piscina. Non deve trovarsi sotto linee della tensione. Inoltre assicurati che nel sottosuolo dell'area di installazione non vi siano tubi, linee o cavi di alcun tipo. Evitate l'installazione sotto o nelle vicinanze di alberi. Polline e foglie finiranno inevitabilmente in piscina, rischiando di compromettere gli equilibri dell'acqua. Preferite, quando possibile, un luogo ben esposto alla luce diretta del sole. Questo vi aiuterà a scaldare l'acqua in vasca. Se la piscina verrà utilizzata anche da bambini, ci raccomandiamo di posizionarla lontana da qualsiasi oggetto che i piccoli di casa potrebbero usare per arrampicarvisi dentro da soli. Non installate la piscina sulle superfici rialzate, balconi o soppalchi, perché con il suo peso potrebbe provocare il crollo delle strutture. Evitate aree a rischio inondazione o che potrebbero diventare tali, ad esempio, in caso di forti piogge. Detto questo, se avete ancora qualche dubbio su dove installare la vostra piscina fuori terra, scrivete un commento o una domanda qui sotto. Sarà nostra premura rispondervi. Inoltre, non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdere i nostri prossimi video. Buon relax a tutti da BS Village!